Buonasera, ci troviamo qui a Casalecchio di Reno per l'evento di Politicamente Scorretto e siamo qui in compagnia di Rosaria Capocchione. Buonasera. Buonasera, è un piacere essere qui. E, come prima domanda eh, mi sono ispirata una caso di Borsellino, che mi ha molto colpito. Nell'87 infatti raccontò un'intervista che eh, sostanzialmente lui eh, non è entrato eh, di proposito, non ha iniziato a occuparsi effettivamente di mafia di proposito, ma alla fine ci è rimasto per un problema orale. E questo problema morale mi ha molto incuriosita, volevo chiedere a lei come è entrata in questo mondo e soprattutto perché non ha resistito, viste comunque le ripetute minacce e la paura immagino. Ma io ho cominciato per caso, io sono una giornalista, ho cominciato prima, non parlato di stronica locale, ero molto giovane, ho iniziato tanto presto. E volevo raccontare il mio territorio, era un territorio. con la neofita, quindi con la curiosità di capire i meccanismi di questa organizzazione, che era molto simile a cosa nostra, anche se però veniva eh, venduta come una cosa più folkloristica eh, Studiando poi alla fine mi sono affezionata, certo, ci vuole il cuore chiaramente. Ehm, invece volevo chiederle, inoltre lei ha anche fatto parte e per la sanfeccia della Repubblica nel 2013 fino al 2018 anche fatto parte della commissione parlamentare sì, sì, sì. per l'antimafia e visto dall'esterno ancora eh, il mondo della politica sembra molto un mondo a misura di uomo e volevo chiederle eh, come ha fatto lei a farsi sentire e soprattutto che cosa consiglierebbe a delle ragazze giovani che eh, anche loro hanno bisogno di, di farsi ascoltare eh, l'esperienza che ho fatto mi ha allontanato molto diciamo dalla politica dalla politica anche in un mondo estraneo eh, bisogna cominciare a basi perché io sono una che è arrivata lì messa capolista in un'altra epoca però si sente la differenza tra chi invece ha esperienza sa come deve trattare il problema non è tanto di dibattito parlamentare ma è la conoscenza degli atti che se non è nelle, nelle tue capacità e chiaramente eh, la sua inchiesta sul tristemente noto anche Claudio di Casalesi lei è stata parecchio cara nel senso ha voluto vivere sotto scorta e per tanti anni volevo chiedere se questo, questa vita così celata eh, in questa vita così celata fosse prevalso più un senso di noia oppure un senso proprio di, di paura con entrambi anche la paura io penso che l'ho già detto in altri casi la paura si trova una volta sola vera mm -hmm. Quello è il momento in cui tu scegli che cosa vuoi fare. Quando io ho pensato che non, è, non era ancora nata la persona che potessi dirmi che cosa dovevo fare, e cosa non dovevo fare, ho continuato a fare il mio lavoro, perché non penso che il mio lavoro si possa fare in un'altra maniera. La noia è subentrata dopo, cioè quando è finita la mia esperienza nel quotidiano, lo stato di crisi, il prevenzionamento, tutte queste cose, alla fine mi trovo le giornate che non sai come riempire e con una platea che non conosci più, cioè non sai più a chi parli. Ecco, quello annoia, quello molto di più delle, della vita ascoltata. Un'ultima domanda, eh, ho letto anche che eh, alcune copie del suo libro intitolato L'ordine della Camorra sono state ritrovate addirittura in case di alcuni latitanti e volevo chiedere come effettivamente questa cosa l'aveva fatta sentire perché comunque eh, era spaventata ma comunque secondo me posso azzardare un contenta per, uh, perché la sua voce è arrivata addirittura fino ai diretti interessati allora quando fu trovato il primo fu trovato nella casa di Sidola cioè autore della, degli stragi del 2008-2009 la mia risente perché io a Sidola ho dedicato un rito in una nota. solo? Eh. Eh, non mi, mi appassionano i pensieri di lei, le resta non mi quando l'hanno trovato nel coi di Zagaria un poeta, è dedicato soprattutto cioè io ho raccontato soprattutto il campo di sia attraverso le imprese quindi attraverso il gruppo Zagaria là mi sono chiesta chissà che cosa pensa se ho sbagliato qualcosa quindi più una critica costruttiva, no, se non è da... No, non aspetto che si metta a criticare il mio libro. Però ecco, mi ha inglesito tutto questo. Bene. Io la ringrazio molto per, la, per il tempo che ci ha concesso, è stato un, un vero vero piacere. Grazie a voi. Grazie. Sì.